Da poco ho scoperto che c'è un video su YouTube, da poco oggi ho scoperto che qui su YouTube c'è un video alquanto interessante che è un, um, un pianoforte, un pianoforte virtuale, così possiamo chiamarlo, che uh, sfrutta i tasti della tastiera, i, i, tasti, i numeri della tastiera per... Delle note qua viene chiamato per fare le note qua viene chiamato interattivo ma non lo è perché um, in tutti i video non solo in questo in tutti i video se premete i numeri della tastiera vi porta a un punto specifico del video che non so se è tipo la percentuale del video di quello che già non lo so se schiacci uno va al 10% penso 2 al 20% 3 al 30% 4 al, 4%, al 40% 5 al 50% perché vedo che ho premuto 5 ed è andata alla metà e quindi questa persona si è calcolata eh, tutti i segnalibri e eh, ogni volta che tu premi un numero va precisamente sulla nota non so se si è capito bene, comunque adesso ve lo faccio vedere ed è una cosa veramente molto interessante perché poi nei commenti c'è anche una persona che ha raccolto tutte le canzoni perché ovviamente ci sono quelli che scrivono tutte le, com le combinazioni di numeri per fare una canzone, e c'è questa persona che le ha raccolte tutte in un unico commento. Quindi oggi volevo vo in realtà soltanto farvi vedere questo pianoforte che è fighissimo ve lo lascio giù nella descrizione. Ma comunque adesso iniziamo subito con il video. Ok, allora, questo qui è il pianoforte ed è veramente fighissimo perché... Bah, in realtà è semplicemente un pianoforte uh, Quindi anche nella descrizione ci sono scritti tutti i segnalibri Perché ovviamente ci sono per i tasti neri uh, non, non hanno messo un tasto della tastiera E quindi bisogna per forza andare qui nei, nei, nei numeretti a cliccare Comunque... Non metto schermo intero perché devo leggere il commento che è questo qua. E ce ne sono veramente tantissime. Comunque adesso vi inquadro la tastiera perché tanto state già vedendo lo schermo. Perfetto. Allora, io incomincerei da Pirati dei Caraibi perché è quello che mi attira di più. Quindi mettiamo in play video e premiamo i numeri. Pronto. Ah, il video era già in play, bene! Ma che cavolo sta succedendo? Ok, allora... Quindi Pirati dei Caraibi... Ah! Wow, è bellissimo! Se non adesso un po' scatti... No, mi sono perso un numero. Sì. Dovevano metterli anche un po' più staccati i commenti, perché così non si legge niente. Scusate se... Cioè, non è che non si legge, il problema è che ti confondi un casino. For Scusate se quelli dei videogiochi li salto, ma non li conosco e quindi non mi interessano. Assolutamente. Ecco, questo qui è un problema. Io farei poi dei per provare... e eh, Vediamo. perché è, è come suonare un pianoforte, veramente è incredibile. Proviamo poi, ce cioè ne sono veramente tantissimi, Harry Potter io farei perché è più importante. Allora, qua il problema è che bisogna premere 7J contemporaneamente. No, non capisco. Vabbè, eh, lo faremo senza l'ultima nota. Tanto è giusto per provarli. E poi qua c'è la nota e poi... In realtà questa qui la so suonare anche al pianoforte normale e anche non solo questo che è la tastiera però comunque vediamo un po' cos'altro c'è fermo uh, shape of you proviamo questo allora ah vabbè E bananissima, è ban eh. Ops, mi sono perso qualcosa. E buonanotte e buonanotte. Proviamo invece. Anche proviamo invece. Anche Super Meg Italiano. Mm, C'era, Dov Dov'era? Dov'è? C'era, non lo trovo più. Star Wars ci sono tantissimi non... non riesci proprio a decidere in realtà sì, io ho deciso Harry Potter Star Wars sì. eccolo proviamo uh. Bellissimo, comunque c'è cioè, da un effetto veramente bellissimo sto pianoforte. Comunque, uh, di canzoni a meno che non ne abbiano aggiunte di recente altre, mm, direi di fermarmi qua. Anche perché, se no, okay, diventa una raccolta sì. di canzoni, E poi c'è quella di più di pai. Che è meglio se non nominiamo Perché dal nome mm. Comunque Proviamo nei commenti recenti Se c'è uh, Se hanno messo qualcosa Di nuovo Ah qua c'è la marcia imperiale 43 minuti fa Avendo 5 milioni di visualizzazioni Sto video comunque ovviamente Ma perché oggi non parlo italiano? Non lo so Ok ecco qua Proviamo la marcia imperiale Ops, video No, aspetta Andiamo yeah. no ma bellissima ma in realtà sono tutte bellissime e invece ma dai best song alte f4 eh sì, proprio la migliore c'è del spassito però è uno spartito diverso da quello che c'era prima quindi vediamo se aspettate eh, 4 Sinceramente, cioè no, boh, no, vediamo un po' se troviamo qualcos'altro, no. Boh, basta anche perché, oh bella, bella ciao, la voglio provare. Bella ciao, la voglio provare. Vediamo un po'. Aspettate. Una mattina, mi sovrenato. Ah, oh. mi son... No, sei, sette, otto, sette. Oh, bella. Oh. come tre, sei, sette, otto, sette. Ah, ok. Una mattina. No, sì Una mattina Mi sono svegliato Oh bella so Bella. No Vabbè, basta così che è meglio Perché mi sembra veramente Già abbastanza inutile Questo video, era soltanto per farvi vedere L'esistenza di questo video Super mega fighissimo, no? Per far vedere le mie... Le mie bellissime doti da pianista. Che non è nemmeno un pianista perché. Beh, però so suonare la tastiera adesso.